Ciao a tutti ragazzi, noi siamo Dynamitix e Marco007 e Ma siamo tornati su Pokémon Let's Go ID Allora, in questa parte siamo ad aranciopoli se non sbaglio? Eh, no, perché c'erano dei bambini che ci bloccavano. No. <ride> sono quasi sì. ad aranciopoli. Un secondo. Beh, mi faccio un taglio. No, so. Ok, allora. Allora, prendiamo chiamano! <ride> Benvenuti al percorso 6. In questo percorso ci sono tanti allenatori. Non tanti quanti ce ne siano nel percorso 25, però vabbè. Ci sono tanti allenatori comunque. E noi li sconfiggeremo tutti in questa parte. Non li proprio in <ride> Invece io penso. Ok, allora... Ti guarda un cervello e non pensi. <coughs> allora, prima prendiamo questo. Super guardia. Vabbè Gentiluomo Vieni ah, ah, ah, ti faccio vedere come si realtà tra gentili uomini mm -hmm. sì, a parte la sfida di Gerald Vai Un attimo, ma il nostro Evi è molto più chiaro del suo Ok, scusate per i taglio. Comunque, stranamente il nostro Eevee, cioè il bio è molto più strano il suo. Perché quello è un Eevee maschio In effemina si è vero. Sono tantissimo. Intanto lo uccido io. Sì, si. ucciso. Uccidi. Sì, sì, sì, lo ucciso tanto. Vabbè. Io mi faccio un casino sì, di sì, danni perché sono ben efficace. Sì, mi fa un Intanto come vedete oh. i Pokémon quando vengono colpiti, cioè prima di essere colpiti si girano contro quello che li sta attaccando. Eh sì, lo so. Oh, wow, che frustrazione. Ho fatto pure il mio bastone per un milagrosso sul piede. <ride> che sono potentissimi. Lui lo tiene per, solo per far finire. Lui Davvero non si può passare quel mezzo? Ok. Ti va? Ti metti ti devi urliare. Va bene, in effetti se uno si avvicina così uno penso che. Vabbè sì. Qua siamo noi che abbiamo troppa fig. figura. Troppa yeah. confidenza con gli altri, non loro. Ah comunque per i tuoi caricatori, va bene. <sussurra> che cos'è? <sussurra> Te No, no, no, no, sì. no, in efficacia. Electro non fa niente a ah, terreno. Invece sì. Oh, Metti io ho usato i Pokémon Terra nella, nella palestra di, di eletto sono morto. Va bene, sì, va bene, Però voi. Per vuoi. Ah, è il contrario. Io non ho detto niente, mi, mi raccomando. Tu l'hai detto, ma tu hai detto che non fa fanno... niente. No. Ok, sì, avete ragione, tu bravo. Ma dai, fai un test. Ma è molto lucido l'elefante, che erba efficace. veleno no. ho <ride> però vabbè <coughs> e hey, che è un effetto e yeah, level up through. anzi no ha effetto ma non puoi essere avvelenato per qualche motivo non riesco a vincere forse perché sei diciamo io portato solo due poche sì, è perché sei uno contro due. Uh, gli dark, Scusa, ma la conversazione è privata. Senti, abbiamo già battuto il tuo ragazzo, se non Lei non ha visto niente. Domenica l a parlare. Domenica. Domenica. Davvero? Oggi è domenica. No, che coincidenza, buon. Io non credo. Vabbè che il, video, cioè il giorno in cui registriamo o sabato o domenica, quindi sì. Uh -huh. Non è che avevamo stata scelta un vetri con cui apparire lì che poco okay. non è un nido femmina tanto lo sciocco io con lui si sì. paio paio ai sì. riuscire fa sempre così ok fa sempre quel verso ok siamo a un nido femmina di regola mi dovrebbe avere No, Gimbi non ha un senso più... tipo femmina oppure maschio, non mi ricordo Che era quello è tipo folletto. Contro e i folletti ci vuole un po' di acido. <ride> non gli fai niente, so. la magia è più forte dei, dei pugni delle mani. Però i pugni delle mani più... fanno schifo. Però l'acido è più forte. Comunque Jigglepuff è il normale folletto, quindi è per metà super efficace. Cioè è normale, perché una cosa non può essere. Cioè, è per 4. Cioè per 4 è 2. Tipo... Grr odio perdere. Ok. E per 2. Ok. Ok, ora possiamo proseguire. Sto schivando Nitsidock. In Nitzidok. In C'è questo signore qua l'ultimo ti ho visto in giro, vediamo se sei in gamba. Ma chi ti conosce? Ah, non stiamo tagliando le battaglie! Vabbè, mi sa so che Nidoran. vabbè, I... lascia stare, le... tagliamo d'ora in poi, se serve. Nidoran l'abbiamo già visto. Ignazio. <ride> <ride> che lo è? Comunque i marinai non li abbiamo mai visti, quindi <ride> questo lo lasciamo più. Il... Tenta eh, pure non l'abbiamo mai visto. Io ho okay, sempre okay. pensato che, che quelle cose che aveva rosso in testa fossero gli occhi e con questo al centro il naso poi mi sono accorto che gli occhi sono in basso <ride> se che dolore tipo qualcuno ti tocca l'occhio del tipo scoppia con l'occhio no mano <ride> <ride> Sì, sì. Sei troppo in gamba <ride> Grazie per avermi rubato tutti i miei risparmi. Devo mandare il mio figlio al college. Sono 1000 euro, ragazzi. Ce l'avevo già labbra. labra. Non è vero. Ah, sì? staremo a vedere. Ok. No, no, no, Megaball. Non Megaball. Non Megaball. Non È vero, li abbiamo presi per il tizio. Lo shiny abbiamo già sprecato uno ora sembra però no, se si se muove, 3 si... 2 1 ora 3. ma a me va in ritardo ma a me va in ritardo senti cioè, impossibile no vai indietro ora ti ho detto niente di più no mario <ride> yes. ma tanto il rosso non lo prenderei mai oh no dobbiamo usare l'abbaccanato a ah <ride> l'ho presa io Ehi, no, lo io. questo è il mio menù. No Mario! No! Il tuo sangue tiro! Ma che tu? Eh, grazie! Abbiamo sprecato una bacca e una ventina di Pokeball. Dobbiamo usare la bagable. No, non dovevamo usare niente perché abbiamo mancati tutti i tiri. Solo uno l'ho preso io. Ma non funziona. Cos'è? Che vuoi? No, no. Il contrario è. <ride> tu cos'è che vuoi? Mm, non è il contrario. Sì, perché lui si è avvicinato. Ah, bello, però... Ho pure pure coprire la mia pre-emozione. Bene, bene, bene, bene, bene. Bene, bene. bene. Uso una mossa scarsa, però uccido io. Io non ho oh. mossa scarsa. Come vedete, non è scarsa. Usa qualcosa che non è efficace. Ma no! Sei buio che magari fa male alle piante! Sì, il buio non fa crescere le piante, ovvio. Però l'acido le fa una nuova passiva. L'uccide! No, Perfetto! Ma non è... Wow! Che <wow. tossi> figura ci avrei fatto meglio? Eh? lo so devi continuare a saltare scusa che non mi viene normale Vabbè. io di solito li salto Fisciabè? Bene, chi parla avversaria E ma questa volta può... non te lo devo saltare Ma te la Isabelle Isabelle? Isabel. Quindi fuffi praticamente. fiammi <ride> Charmander, Charmander, non l'abbiamo mai visto mi so. Non l'abbiamo mai visto ma ce l'abbiamo Battaglia. No, l'abbiamo già visto. Ok, già, ok, magari. eccoci. Via, via, via, via, che non abbiamo, abbiamo ancora tempo. Lo no, so, però non abbiamo tempo da perdere. Uh, okay. Squirto ce l'abbiamo già però ne. un le... po' aranciopoli. Vediamo cosa dice lei. Ho appena cazzo Squirto che non faceva altro che combinare guai. Ma mi sono dare un è capace che sappia dargli una raddrizzata. Di schiena? Ho favore da credere, ma prima devi eh, sarà poco No grazie, non ci serve. Tanto scritto ce l'abbiamo già Appunto, Allora, tu cosa ci dai? Se non sono noto se se la, not la prima armi, passa pure da casa mia. Quando sono via, la dovrei affido come luogo di mi trovo per appassionati che vogliono scambiare informazioni sui Pokémon. Quindi affitti la sua casa senza far pagare, con potenziali ladri, quindi.. Potenziali uh, cosa è... Perché c'è un adolescente che parla a un bambino? <ride> qual è il problema però Un po' di consiglio di fare la Vegaball, è molto più efficace. Dio la Pokémon non lo va. Vale. <ride> Ricola però, anche una Vegaball può fallire. Eh grazie. Non è. Quando di di, di... di di botto è a parlare con me. invece con Quando me me. il cereci è vero significa che il Pokémon ah, è facile a cazzo. Giusto? Ma se giallo significa che è un po' difficile. Un po se è rosso è. allora è difficilissimo. E bambino? Il trucco per lanciare le pa. Guarda, si piega pure. <ride> il trucco per lanciare le vuole aspettare che il cerchio sia più piccolo possibile. E poi mirare rapono al centro. E quella continua a parlare da sola però. <ride> per il bambino prima, quando stava parlando con la l'adolescente. Vabbè, però sembrava più che stava parlando con lui, perché non eri molto distante. Ho dato una baccabala a un Pokémon salvato, e si è calmato subito. Cos'è sei stato più facile centrale con la Ah, ecco, cosa dovevamo fare con labbra? Dovevamo dargli solo una vana. Tutto qui. Così avrebbe spesso di fare avanti e indietro. Mi dove con la uh, Un attimo, guarda un po'. Io, io. Eh, tu sei inutile. Questo. questo machop. Catturalo. Un attimo, no, no, no, non è catturabile. Catturalo. Cattur... Rapiscilo allora. Chop chop. Chop chop. Sto schianando la terra. Non è uh, Si è dovrebbe imbobbio. muovere, si, sì, vedi. Si muove e eh, non so se funziona pure qui ma nel primo gioco pokémon rosso e pokémon blu si poteva portare a spasso dove volevi cambiandogli la via di la, la sua via e tipo lo potevi mandare fino a qui e farlo andare avanti vabbè Beh, sì ora possiamo andare al centro pokémon oppure alla palestra <coughs> andiamo prima al centro pokémon la palestra quando eh, possiamo farlo eh. Allora chiediamo. Lasci stare sto cosa? Anche se due Pokémon sono di pari livello, la loro potenza può essere diversa. Ma anche un Pokémon debole può diventare forte. Se vi dai le caramelle. Eh non dai. So, questo dà un brutto esempio però alla realtà, perché se dai le caramelle a un navigare muore. <ride> Perché... Sì. Perché non posso mangiare i dolci con i dischi e cose. Beh, genere, però... non lo devi leggere, ok? Appena ci clicchi, devi cliccare subito di nuovo, così non parla, la lisci e, e, e dai subito proprio... Psst, psst. Ehi! Uh, allora. Beh, dai, andiamo subito alla palestra. Andiamo alla palestra. Okay. Mi sembra intelligente visto che abbiamo ancora 14 minuti. Ok. E ancora meno perché abbiamo fatto il taglio. Ok. Ok. Va bene. Taglio, capirei una battaglia in 30 secondi. Okay, Penso che qui... Carp. Carp. Alcuni palloncini <ride> riescono a portare il drop agli allenatori. Mei, altri invece... Invece che andare a spasso. Con loro <ride> Che bello deve essere cavalcare un palloncino acquatici o volanti. Sì, hai sentito bene, un po' come un acquaticio volante. <ride> un po' come? È un bambino. Ecco qui la palestra. Ehi, hey, aspirante campione. Ah, lui è più vecchio. Ehi, hey, aspirante campione. La palestra è di aranciofili da questa parte. Per poterci arrivare però devi tagliare quell'alberello Nel primo gioco questo tizio non c'era. Mm. Non tornato? sai come si fa. Capisco, prova a chiedere al capitano della moto motonavella. Se non ricordo bene non dovrebbe intendersi Se non ricordo cose. male Cioè il capitano della lava sa come tagliare un alberello Wow Ok, andiamo da lì Lì è interessante Ehi là, tu quale preferisci? Il un cagnolino growlit O il po' un graffi Graffi miau okay. yeah. Wow. Yeah. Uh, uh, Mettiamo growlit Growlit uh. uh. Ah, ma non c'era bisogno di rispondere Sapevo già cosa avresti detto Scusa, era una domanda sciocca. Se, catture, se ti si un Pokémon carinissimo Che potrà portarti in groppa. Ora Ivi è eccitato a... a stare qui. Ok, andiamo in quella casa. Um, allora, questo è il Pokémon Fan Club. Parliamo tra i propri. Sono il presidente del Pokémon Fan Club. Ho più di 100 Pokémon, sono molto pignolo. Quando si tratta di queste fantastiche creature. Allora. Mi sembra preso tutto sul blocco? No. Allora ascolta. lo mio preferito preferito il rapidash, che schifo. Grazioso carino, veloce, non è incredibile, non lo trovi. Sì, sì, è, è, è proprio simpatico sopra, mi piace così tanto. E poi se lo abbraccio con un'orma così caldo e morbido, morbido spettacolare, obscura che ora. che ora è. Lo faccio fare tardi. Ah wow, parlando per 20 mi secondi. cosa è per... Uuh, completo idide. lo <Mettililo> subito. <ride> a parte che c'hai già il completo. È un completo che puoi metterti per assomigliare al tuo compagno da vettura. Ridossarlo, apri la borsa e scegli la posita opzione. Eh. Sì, vabbè. <ride> uh, mi sa che è borsa. Intanto gli potete mettere anche già il complesso sportivo che ci cioè ha dato all'inizio del gioco il professor Rock. No, sì, è vero? No, mi sa che ci ha dato e... la no. mamma. È... No, non è questo. che Aria soddisfatta? Che soddisfazione dovrebbe avere aver parlato uh, un uh, vecchio. Dovrebbe essere nella borsa. Boh, you don't say, guarda. Dove sta? Valigia vestiti. Ah. Secondo te? <ride> non l'avevo vista. Cambia <ride> <transferno> il look di amigite <ride> X vestiti di Shell Sportiva Ok adesso cambia passa a barco 007 Cavellut Giacca Ivi uh, no. che bravo. mi sa che tu non cambi eh, perché e come realmente... vedi borsa sportiva quindi Ivi e, e noi e, e, e noi mentre io sono Ivi. Ivi ha ah, la mia maglietta. Mentre io ho il completo Va bene. Non ho cambiato il cappello, ma fa niente. Te lo fare, sì. ciao. Pika. Ma cazzo! Allora... C'è proprio un cuscino di Izzo. Che altro possiamo fare? Niente, andiamo alla palestra. No, possiamo... Nave. Non possiamo... Sì, che possiamo, è quello lo scopo, per ora. Non possiamo. Hello! No, no, pure a me che cambiato il vestito. <ride> Ma non sono l'allenatore. Ah, no. Sono solo l'allenatrice di sport. Oh. Benvenuto sulla moto, nave Anna. Ah, non sei sulla sei, nave. Hai il biglietto? Sì, ho il biglietto. Benissimo, accomodati pure a bordo. Ok, grazie, Alessio Sei il, il centesimo... No, sei l'euro passeggero di oggi. Tieni, mm -hmm. questo è per te. Completo leggerissimo e eh, vabbè, mo ci ha mandato un completo Completo la marinaio, mettilo, mettilo. Ok Volevo vedere, vole <susurra> vedere la specie di supporto <susurra> marinaio <ride> Solo per vedere che, che cosa diventa Allora, capelli, ecco dove si fa Ah, sì. Ma non è, è capelli da quadrati No, le, le forme sono su... Ma ora diventa tipo One Piece Sai chi è quello di One Piece? Uh, no. Ok. La <coughs> Venetista deve rimanere me. Eh, io. Sono stato via un secondo per cambiare look. Nel, nel paradiso hai cambiato look. Dai. Ci ritornò ogni volta che c'è una cazzina pure. Insomma, nave piccola mi diceva infatti noi possono guardare le No! no eccoti qui Marco07 ci si rivede grazie ancora per il miglioreto questa nave è gigantesca per la tappa dei natori oh Marco007 è stupido <ride> ciao non avrei mai pensato di <ride> trovarmi a bordo di questa nave ciao blu stai facendo la crociera? Ma che. ma che mi hanno inviato la festa, questo qui. Ma credo che tra poco prima Ho fatto scorta di regalini, tenete, voglio darne un po' anche a voi. Grazie. Gli andafrolli nuove? Eh. Ok. Psh. Poveri ignoranti. Parliamo di cose serie. Volete sapere che ho sentito la testa? No. Conoscete il Team Rocket, vero? si no. Eh sì, l'ho capito tipo. Ho già lottato. Ho già lottato. Sul serio, un ragazzino come te non ha paura di loro. Comunque, vediamo al punto, Team Rocket è un pericoloso gruppo di criminali che usa i poco per arricchirsi. Sto cercando di scoprire di più su di loro. Intanto fate attenzione, sì, sì. Sì, certo, un gruppo di criminali. Che regala pure i soldi a un ragazzino quando una un'alta di carte. Parla di carte. Parla un'alta di carte. Ti immagina se, se c'è un criminale, vince una, una partita a briscola e ti danno i soldi, <ride> i criminali. Comunque stupido aveva ragione. Buongiorno! Per quanto è stupido. Ghi, ghi. Uh, questo posto è pieno di allenatori e noi li sconfiggeremo. Uno. Infatti. No. Ecco il primo. Questi qua sono. Probabilmente. Uh, e tu, come vuoi entrare senza neanche chiedere il permesso? ecco quello che fanno che fa che fa sempre il protagonista entrare nelle case degli altri nessuno si lamenta certo. solamente solo lui. uno l'idea lui è un gentiluomo un giro, vai. lui sa le regole <ride> Dove Dove mettere... il cronite mettere il coso uh, squirt no perché? E perché non c'ha la mossa ma chi se ne... cioè il veleno del pugno al fuoco io invece lancio il bene sul fuoco, il bene non ricordo. Sì, ma lui è, è super efficace contro di te, se usa la mossa a fuoco. Don't worry, my comrade. Will stay good. Uuuh. Hai visto? Ha funzionato. No. Un braciere. Ora esatto. lo usa a te, eh? ah Ah, yeah, eh, sono morto. Perché uso il tuo Perché era la mossa. Nostra... Nostra... Era una mossa mi sì. servirà una... nooo e eh, io so... no! pensavo che tu avessi sprecato una ricarica totale Ci avrei voluto? Eh. non lo so ti prego dimmi che lo sciotta, non lo shotta mai si l'ho sì. non ci credo bottiglietta è più utile di quanto pensassi soprattutto più utile della borgipota eh. che maleducazione! educazione eh, 2.000 soldi Beh alcuni c'erano tre. Quindi praticamente li siamo in rom li siamo il romputi, come si dice? Eh? Abbiamo eh? fatto irruzione nella sua camera, gli abbiamo siamo rubati eh... i soldi, gli abbiamo ucciso il cane, <ride> e gli abbiamo rubato le foto. <ride> gli abbiamo ucciso il cane. Buongiorno, lei sta facendo cose di cui non volevo parlare, ok? Lo sai qual è l'apice del lusso, ragazzino, partire per una bellissima crociera. E state tutto il giorno a letto senza far niente. Ma che inutile, perché? Che okay, addio Claudio Bisio. Puoi stare a casa tua a dormire tutto il giorno sul letto. Perché devi comprare un biglietto da crociera che costa mille. Perché così vomita per il mal di mare. <ride> Sembra giusto. What the hell? Pagliano per i uh, pommi. Okay. Combattiamo con questo. Choke, chok. E se a ride. Il mio amico Choke! Sbagliato. Il mio amico ma È fortissimo! Riesce a spostare qualsiasi roccia come se niente fosse. Combattiamo? let's fight, no. My friend Ciao. Mm. Io intanto continuo ad andare avanti. No, ma riuscire. <coughs> la vostra è il pane quotidiano per un My Fred. Io pensavo fosse la pesca. Pensavo fosse la pesca. <ride> Guarda un po' che stupido. Beh, quello è un pescatore. E vai, vai! Le. Perché i barivari che fanno? Slow! Viaggiano per la, la città. Allora, lopec e Psycho. E quindi. Oscurità. Yeah. Mm. Oscurità è pure inefficace, hai visto? Vabbè, però era nulla batte. Ah, è vero, l'oscurità è super efficace. L'oscurità è inefficace contro la magia. Magica è. è magia praticamente psico intende tipo il cervello la mente e il cervello dalle paure la paura del buio tutto qui è finito ok Leonardo, bello. bella la <ride> <ride> i miei soldi comunque <ride> <ride> <ride> questa non era fagliata è e no, un Slow po' che non l'abbiamo mai visto mai lottato noi vale. rubiamo qui okay? uh, lui è un allenatore, sì. cura totale Ecco. Sì, è un allenatore, lui ha sì, poco sì, come un andare a riparare un uomo mi piacciono i tipi svegli con te ah qui, no, va. non usa i tipi acciaio, usa i tipi svegli sì, sì. come lui Ludovico <ride> per il calico come preoccupare la roba manca le vite e... sono sicuro che l'acido farà il suo lavoro <ride>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 Sai, non, non ha senso si sì, che ha senso il non, non è, buon... è vero non può essere più efficace il è un, efficace un altro il metallo è molto lutto non è molto efficace ah si? Sì? te lo fa credere lui mm. uh, perché tutti a me mi e poi dare? non può esserci qualcosa ma scusa non, non, so. so. non l'ha usato l'acido e eh no l'ho. avrei messo qualcos'altro no io ho cliccato acido doppio calcio, guarda, è super efficace, uh. doppio calcio uh. non lo dice uh. è super efficace, vedi? io sapevo che funzionasse così, scusa il metallo è un conduttore buono, quindi è super efficace anche l'acqua è un conduttore buono, ed è super efficace appunto, e eh, allora perché non funziona come me? Boh, non lo so. Dai. Mai. Pensare. Non muore. Mi vale poco e non è poco ero più. Sempre se va. Come è un effetto? Non è effetto, perché? no ah. Tanto perché dovevamo metterlo. Me lo male che non, non ho colto bene, eh. come te che sprechi voi che potete Tu fatti una cura. Luca. Non è molto efficace. Farò una cura totale, friend, non ce ne sarà bisogno. Ok. Mm. Oh no, ho perso. Sono Super Mario Maker. Mi ho rubato lo stipendio di questo mese. Mi ero rubato tre Pokémon. qui trovo i Pokémon per usare. Ok, i Mario okay. Maker non li avevamo ancora visti. Se non ti dispiace, lei continua a rubare uh elisir nero oppure rosa elisir rosa vuole esir nero <ride> ok ultima battaglia poi chiudiamo l'episodio eh, in realtà no siamo già a 30 si sì, però, però abbiamo no. fatto un taglio fermiamo qui dai ah no lui l'abbiamo già, già fatto l'abbiamo già fatto dove siamo indietro si sì, scusa è che prima andavamo da questa di sciupero sciupio sciupiro Ok, buongiorno signor Noi siamo marinai. qui per rubare questo Anche noi marinaia e legavo Pokémon E allora? Lo sapevo già ah, ho, ho sconfitto sì. altri tre Marinai prima di te amando vai Armando Amando non è il nome Psigu um, se su... è tipo acqua Sì ma acqua a, due si po si po si a due poco. quelli non si, mm -hmm. si sa come se tagliamo <susurra> zzzzack um, zzzzack si questo è efficace per 2 mentre una cosa che è super efficace sia con acqua che con un <susurra> è efficace per 4 è super efficace wow, uuuu a livello 20 che poi scusa nel cartone di basso non, non prendevano sul ri per i <ride> popoli cioè quelli li spammavano quanti Pikachu so full. Okay, no, no Pikachu schiva. no Pikachu Pikachu no, si no, può Pikachu spiegare. no Pikachu Pikachu non Pikachu l'Arta eh. pika. Pikachu pika. Boom Pikachu Pikachu pika. <ride> <Poli> swag <ride> capito eh? Poliglodio, poliglodio, sì. Ok, quindi... Marinaio è grasso e sconfitto. Non si è affatto male. Me la rido, me la spasso. E nel frattempo io ingrasso. Quindi ruba quella cosa qua. Ora è paralizzato in quella posizione. Super pozione, good. Ok, adesso. Salva. Quindi nella prossima parte di Pokémon 2 finiremo la nave e si spera faremo altro. Quindi ci vediamo alla prossima. Ciao! Ciao!